Time to break da Pasqui. Come vedete non ho abbandonato il canale, sono di nuovo qui ma ci terrei a fare una breve premessa. Sapete che abbiamo aperto un nuovo canale in collaborazione con lo zio? Questo è un nuovo progetto, differente, diverso dal solito, che si distingue anche da quello che ho proposto fino adesso sul mio canale abbiamo unito le forze in questo unico canale quindi mi raccomando amici iscrivetevi anche al canale Revotech, perché sono in arrivo anche importantissimi contest e metteremo in palio dei premi molto interessanti che ci saremo procurati a spese nostre e noi volentieri le regaliamo a voi e vi chiediamo in cambio solamente il supporto un click un commento un farsi vivi anche una domanda perché noi diamo la precedenza alla community e la community siete voi e senza di voi noi non possiamo esserci Continuate a supportare anche il canale Cena Dis. Un canale non esclude l'altro Qui faremo video differenti rispetto a quelli proposti sul nuovo canale Qui faremo degli unboxing Faremo dei focus su alcuni tutorial Faremo dei gadget tipo le cuffiette Gli unboxing dei telefoni Là invece faremo recensioni e confronti Su tanti oggetti e su tutti quelli che potremo avere a disposizione E qua entrate in ballo voi perché Anche in base alla vostra generosità E alla vostra attenzione Potremo avere la possibilità di provare più device rispetto a quello che non facciamo già adesso. Detto questo, oggi tornano gli spacchettatori seriali. Ho qui il Redmi Note 8, un dispositivo molto interessante che andiamo subito dopo la sigla a spacchettare insieme. della serie Redmi Note 8 cioè il Note 8 Pro il Note 8T e che più ne ha più ne metta ormai Xiaomi sta dando un po' di numeri e questo è un dato di fatto come vedete è ancora da spellicolare e lo vado a liberare subito vi ricordo che ci sarà un mega contest domenica Confronto fra il Redmi Note 8 e il Redmi Note 8 Pro che ha in mano lo zio Bobax, col quale sto collaborando nel nuovo canale Revote. Andate a iscrivervi tutti, mi raccomando, tutti quanti, e faremo un versus tra questi due, l'8 Pro e l'8 Standard. Questa è la versione globale, 4 GB di RAM LPD R4X e 64 GB interni espandibili. Apriamo la confezione, andiamo a vedere le solite cose internamente, tutto perello che andiamo a togliere subito perché dopo voglio aprire lo slot fatto, ce l'ho fatta ragazzi eccolo qua Sempre più piccolo e più facile da perdere classica cover in TPU andiamo subito a guardarla per vedere come è fatta solito materiale c'è un buco con una L rovesciata per via anche del flash LED che è posto in alto sulla destra rispetto alla fotocamera che è di ben 4 elementi 48 megapixel quad camera i valori SAR del Redmi Note 8 si attestano per quanto riguarda il corpo attorno a 1.034 watt a chilo e per quanto riguarda invece la testa 0.0 374 watt a kg e nella classifica è uno di quelli che hanno valori più bassi questo è sicuramente un plus e vediamo questo Note 8 vediamo il caricatore che è un caricatore ormai le scritte sono sempre più piccole non ci si vede una mazza europeo intanto perché è la versione global è dotato di un caricatore con ricarica rapida a 18 watt e il solito cavetto di comunicazione USB USB Type-C che non sto neanche a tirare fuori dalla scatola ormai li conosciamo a memoria non c'è altro nella confezione e andiamo subito ad accenderlo per vedere com'è fatto soprattutto dal punto di vista del design molto bello questo colore mi ricorda tantissimo il Mi 8 Lite andiamo a togliere le varie pellicole qui la grafica vi fa vedere che abbiamo già svelato il mistero c'è microSD, nanoSIM, nanoSIM quindi due nanoSIM e una microSD mi piace molto il colore, il solito blu con gradazione che porta quasi fino al viola e questo modulo da ben 4 fotocamere che dopo andiamo a vedere insieme. 48 megapixel con intelligenza artificiale, ultra wide angle e macro lens, quindi anche qui c'è la lente dedicata alle macro. Qui però non abbiamo l'NFC, mentre sul Redmi Note 8T che arriverà a breve Abbiamo anche l'NFC 4000 mAh, 6,3 pollici e Qualcomm Snapdragon 665 a bordo ed è griffato anche Redmi. Intanto che si accende, vi dico le misure subito. Dimensioni 158,3 x 75,3. 8.4 mm di spessore, peso 190 grammi, il peso ormai standard degli ultimi Xiaomi usciti, le cornici sono un po' più invasive rispetto al Mi 9 Lite che abbiamo qui, vetro sia anteriore che posteriore Gorilla Glass 5 e vi assicuro che non è plastica, il frame è in plastica. Sulla parte sinistra abbiamo il triplo slot Micro CD e due nano SIM insieme e ve lo faccio vedere subito con l'uso del tupperello. Ecco qua. Sulla parte destra tasto accensione spegnimento e bilanciere del volume. Dietro sensore per le impronte digitali che ha uno scalino davvero minuscolo. E le quattro fotocamere in fila. La prima con un bordino argentato intorno. Sopra infrarossi e microfono per la riduzione dei rumori. Sotto USB Type-C microfono per la riduzione dei rumori. Jack per le cuffie da 3,5 mm e speaker di sistema mono che non va a collaborare con la capsula auricolare in alto. Davanti abbiamo una fotocamera selfie da 13 megapixel andiamo ad avviarlo italiano è tutto global vi ricordo mettiamo tutto Italia ecco ci connettiamo alla rete wifi Tanto che si avvia vi do alcune informazioni di base c'è la banda 800 MHz B20 il touchscreen è capacitivo LCD IPS 16 milioni di colori da 6.3 pollici e rapporto schermo corpo dell'81,7% 1080 x 2340 pixel rapporto 19 9,5 noni densità di pixel 409 bpi tutto basato su android 9 Pie, mio 10 con aggiornamento alla mia 11 imminente e snapdragon 665 11 nanometri processo produttivo octa core da 2 GHz e una gpu adreno 610 selezioniamo il solito backup della cloud è espandibile con un ulteriore storage di 256 GB attraverso la micro sd e questa è la versione, come già detto prima, da 64 GB di storage interni. Parliamo mentre ripristina delle fotocamere. Allora, abbiamo un filotto di quattro fotocamere. La prima è da 48 megapixel con apertura f1.8 con autofocus a rilevamento di fase. La seconda una ultra wide da 8 megapixel con apertura f2.2. La terza, per la profondità di campo, una 2 megapixel con apertura f2.4. E poi ne abbiamo un'altra dedicata alle macro, proprio un sensore apposito per potersi avvicinare fino a circa un centimetro e mezzo, due centimetri, per avere foto da vicino ancora più dettagliate e realistiche. Il flash LED è presente qui e i video... Possono essere girati a 2160p a 30fps ma anche a 60fps vedremo se è possibile ed è anche dotato di giroscopio e stabilizzazione solo digitale. Davanti abbiamo una 13 megapixel con apertura focale da 2.0 dotato di HDR e panorama 1080p 30fps per quanto riguarda i video. Il wifi è di tipo AC, dual band, Wi-Fi direct e hotspot. GPS sì, è presente il GPS con AGPS GLONASS e BDS. Porta infrarossi abbiamo visto che è presente nella parte alta, dotato anche di radio FM e connettore di tipo USB Type-C 1.0. I sensori ci sono tutti, abbiamo il giroscopio, il sensore di prossimità, la bussola, l'accelerometro, il sensore di impronte digitale posto sul retro e una batteria da 4000 mAh non rimovibile con la ricarica rapida supportata fino a 18 Watt. La mia AI ormai la conosciamo in memoria, stiamo aspettando la 11. Io ho già testato la 11 su Mi 9 Lite che ho qui. Guardate la differenza di bordi tra i due, Vi faccio vedere togliendo la custodia e direi che la differenza in termini di cornici si vede. L'ingombro è circa lo stesso, la batteria è la stessa, cambia il processore, qui abbiamo un 710, qua abbiamo un 665, mettiamo subito l'impronta con un bel pin, il peso è lo stesso 190-190, qui però abbiamo una fotocamera frontale da 32 megapixel e là ce l'abbiamo da 13 e vediamo l'interfaccia e un primo confronto al volo tra display, ripeto questo è un IPS e questo invece è un AMOLED li metto tu entrambi con la stessa luminosità, adesso provo anche a scaricare lo stesso tema così vediamo un po' se ci sono le differenze e poi ci salutiamo perché per quanto riguarda il software, l'usabilità, la fotocamera, l'aspetto la multimediale, la ricezione e tutto il resto vi rimando al contest che faremo domenica con lo zio mi raccomando iscrivetevi su Revotech Nuovo canale in collaborazione tra Pasqui e lo zio Bob. Faremo un versus tra il Note 8 e il Note 8 Pro. Non ve lo potete perdere perché abbinato a questo versus ci sarà un contest con un premio. Sarà appunto il Cubot X20 Pro. Ecco l'unica cosa che mi dà fastidio, vedete, senza cover. Questo non balla, non balla neanche un po', è molto fisso perché le fotocamere sporgono il giusto ed è bombato. Questo è il più effetto mattoncino e quel modulo da quattro fotocamere. Guardate come lo fa ballare: lo fa ballare in una maniera. Ecco, adesso la luminosità la metto al massimo su entrambi e direi che la differenza si vede anche se qua ho uno sfondo completamente diverso. Ecco, scrivere è scomodo sul piano perché se non avete la cover balla tutto. Ecco, mettiamo le stesse impostazioni, ecco, sono le stesse identiche, però qua abbiamo una luminosità molto maggiore, nonostante non ci siano colori molto più vivaci, cioè sono un pochino più carichi, qui sono più tenui, però qui abbiamo decisamente una luminosità più bassa, non so se anche voi riuscite a notarlo questo, attraverso la camera, anche invertendoli, vediamo, potete vedere che non è la lampada che lo illumina più uno rispetto all'altro, ma è proprio il display che... È meno luminoso sull'ips rispetto all'amoled è inevitabile in questo caso poi ci sono anche display ips molto luminosi ma nella fattispecie è così bene per questo unboxing è tutto ci vediamo prestissimo al contest di domenica fra i due not 8 che battaglieranno senza esclusione di colpi iscrivetevi ai nostri canali partner revotech su tutti lo zio bob il nostro canale Max Recensioni, Fonblog Italia e tutti i gruppi che ci supportano e ci sostengono su Telegram ogni giorno. Malati di smartphone, Honor 20 e di tutti i gruppi Honor, tutti i nostri gruppi Xiaomi associati a China Deals. China Deals 2017, il canale delle offerte sempre aggiornate partner di tutti i nostri canali YouTube, cellulare di Agnello Tortora, anche su Telegram, di tutti gli altri gruppi, compreso il canale dello zio, ovviamente, e China Deals Friends. Un salutone da Pasqui e ci vediamo prestissimo, non mancate. Ciao!